Eh, y, una cosa que madre, y estaba pensando en algo que decía mi esposa que cuando profecía, Porque cuando nos hicieron esta profecía Este profeta estaba durmiendo en nuestra casa por unos días Y me dijo algo que cuando la pienso siempre me, me hace sonreír. Perché quando lui ci disse questa cosa aveva paura di dircela. Perché quando lui ci disse questo aveva paura di de dirlo. Però dopo noi invece gli confermavamo che era una, una, era una conferma da parte del Signore. Però che era una conferma da parte di Dio. E, e poi un giorno mentre stavo facendo colazione lui mi disse una cosa. E un giorno mentre stavamo desayunando lui mi dice qualcosa. Dice, che apostolo io non avrei il coraggio di fare quello che devi fare tu. dice che sì, apostolo io non avrei la valenza per fare lo che tu, lo che tu vas a fare lasciare una casa bellissima come questa lasciare una casa hermosa come questa lasciare una chiesa Dejar una iglesia. prendere tutta la famiglia. Tomar toda la famiglia andare in un paese dove parlano una lingua che non è la tua Irse in un paese dove parlano un idioma che non è il tuo senza sapere quello che cui andrai incontro. senza sapere quello che io ho avuto e se io non avrei il coraggio di farlo e se non avrei la valentia di fare questo e questa cosa a me mi ha fatto riflettere questo mi ha fatto pensare perché per me era normale farlo perché per me era normale farlo io non vedevo quello che avrei dovuto lasciare io no lo che lasciare ma il fatto che quella fosse la volontà di Dio per la nostra famiglia però il fatto che questa fosse la volontà di Dio per la nostra famiglia quindi era la cosa migliore che potesse essere per la nostra famiglia era lo migliore che ibi a per la nostra famiglia il migliore che poteva essere per il nostro futuro. E futuro. E là mi resi conto che avevamo una mentalità differente. E io mi di che avevamo una mentalità differente. Una mentalità da pioniere. Una mentalità da pioniero. E questo vuole essere <ride> il messaggio di questa mattina. il es messaggio di questa mattina. Che que noi dobbiamo essere dei pionieri. Che dobbiamo essere pionieri. I pionieri sono i primi. Los sono quelli che arrivano quando non c'è niente Sono los che vengono quando non c'è nada. E sono quelli che soffrono di più per costruire qualche cosa E sono quelli che soffrono più per costruire Quelli che vengono dopo già trovano una strada fatta Los che arrivano después e il camino hecho. Però ai primi costa tanto Però ai primi costa molto Molti vengono da posti tropicali in cui c'è la foresta, no? Molti vengono da lugare tropicali in cui c'è la foresta. E quindi voi sapete okay. che per fare una strada ci sono okay. le piante, ci sono le paludi, bisogna rompere i rami. E sapete che per rompere una calle ha chiedono gli arboli, la paluta, il lago. Quindi chi fa la, per primo la strada è eh, dura. Perché chi fare le calde è molto dura. È difficile. È difficile. Ci saranno tanti ostacoli. Se, eh, uh, habrá muchos obstáculos pero que los que vienen detrás ya, tienen, ya tendrán el camino hecho y con la por eso tenemos que ser pioneros con nuestra vida pioneros con la nuestra familia, con nuestra familia. A hacer el camino en Dios para nuestros familiares que no están convertidos pioneros sobre nuestro trabajo Parlare di Gesù attraverso il nostro lavoro. Parlare di Gesù attraverso il nostro lavoro. Non è, non è facile. Però questo fa la strada alle altre persone per andare a Gesù. Però questo le hace il cammino più facile a altre persone a Gesù. Questo non è per tutti. No todos. non è per i codardi no non è per gli increduli no los non è per i religiosi no los queste persone non entreranno nella terra promessa Estas no en la ma per le persone che hanno fede, fe. vogliamo leggere mm. ebrei capitolo 11 dal verso 32 al verso 38, del 32 al 38. sto ripensando di bere l'acqua <laughs> ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Bará, de Samson, de Jepé, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron ciro de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, transformaron campos extraños, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, Unos fueron estirados, no aceptados en el rescate, para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, dentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Per perdidos por los desiertos por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Qué buena la de de fe. Qué representación de los hombres de fe. Muchos pensaban los hombres de fe son los que tienen el jet privado. Muchos creen bueno, los hombres de fe son los que tienen el jet privado. Sabes, en esta semana me ha contactado un amigo de mi pastor. Ah, sabes, esta semana me escribió un amigo pastor. Eh, lui sta in sud america il e sta in Latino america e tu guarda io ho un amico che deve vendere un jet privato io, mira io tengo un amico che tiene che il suo jet privato <ride> grazie <ride> per l'informazione grazie <ride> per l'informazione ma cioè, no, magari tu conosci qualcuno eh, in no no no no no no no che no no no no no no no no no no no no no jet è un pastore no c'è questa idea in molti paesi in países, che gli uomini di fede sono uomini ricchi che uomini di fede sono uomini molto ricos uomini che tutto il mondo vuole bene uomini che tutto il mondo quiere. ah, quelli che tutti quanti applaudono los que todo el mundo aplaude, quelli che nessuno contesta, los que nadie contesta Però quando leggiamo questi versi della parola di Dio pero los de la de Dios, ci mettiamo le mani nei capelli ci mettiamo le mani nei piedi Subirono flagelli e schermi, questo 36. Aspetta, aspetta. Ah, che sperimentarono vituperios e azotes, catene e prigionia, prisiones e carcelles, lapidati, apedreados, secati, aserrados, aserrados tentati, tentados, tentados, morirono uccisi di spada, muertos a cuchillo, no andarono in giro coperti di peli di pecora e di capra de acá para allá, de de y bisognosi, pobres, aflitti, angustiados, erranti per i deserti, ah, perditi per i desierti nei monti, per ne spelonchi, e nelle della terra, de una vita meravigliosa una <risa> questo? Perché questo? Perché avere fede fe non significa avere una vita facile. Quando no Gesù ha detto che noi dobbiamo credere. Quando Gesù che Non disse, voi credete così tutto andrà bene nella vita. Non voi credere e le tutto bene nella vita. No, digan, bueno, no, Gesù no, dice, ah voi credete. Gesù dice, bueno, voi credete. Sarete perseguitati. Sarete A causa del mio nome vi uccideranno, vi lapideranno per mio nome. Però ne vale la, pena. Pero vale la pena. E Dio sta cercando persone che siano pionieri. E persone che siano, siano disposte a seguire un prezzo per seguire lui. Persone che a pagare un prezzo per seguirlo. Perché tutti, tutti i grandi cambiamenti. non sono stati semplici. No non sono stati facili. No hanno comportato una grande sofferenza gran Però hanno poi cambiato la vita delle persone Però cambiarono la vita delle persone Molti conoscono la storia dei fratelli Wright Molti conoscono la storia dei Altri non Wright. la conoscono I no. fratelli Wright sono stati eh, dei fratelli che hanno realizzato i primi voli los Wright sono dei che i primi voli Pochi sanno che erano figli di un pastore Muchos, uh, bueno, pocos saben que eran hijos de pastor. Porque nuestros hijos son destinados a hacer grandes cosas. Porque nuestros hijos harán grandes cosas. Amén. Y hijos Los hijos de los que creen harán grandes cosas. Pero no fue fácil. Pero no fue fácil. Porque lo que ellos hacían en la vida. Eran, lo de eran uh, como los que arreglaban las bicis. Però dentro di loro avevano una, una convinzione, io credo che fosse da parte di Dio Però dentro di loro avevano una convinzione da parte di Dio Che l'uomo poteva volare Che l'uomo poteva volare E iniziarono a fare tanti progetti di aerei. E iniziarono a fare tanti progetti di avioni E la maggior parte erano cose tutte sbagliate E la maggior parte erano cose male. Se li guardiamo oggi sembrano eh, dei giocattoli Se li guardiamo sui parecchiano jugueti Diciamo come hanno provato a fare degli aerei così? C'è come intentaron hacer aviones con eso. pero era in periodo ese periodo era tan absurdo pensar de volar. que addirittura eh, molti scienziati stavano provando. estaban intentando. pero, molti hanno gettado, pero muchos hanno gettato le spugne. la toalla. Addirittura c'era un il comandante della, eh, della marina militare americana di quel tempo hasta jefe del, los Marines Militares de este año, che era un ingegnere era e disse è inutile cercare di volare, è impossibile dice, es de volare es e alla fine a cosa ci serve, se anche ci riusciamo, a cosa ci serve imparare a volare? E hasta se lo alcanzamos di che non serve apprendere a volare. Tutta la stampa era contro di loro, dice, questi sono pazzi. Tutta, tutti stavano incontro di loro. I giornali scrivevano che loro erano pazzi. I periodi con che stavano locos. E hanno dovuto affrontare dei problemi enormi. E tuvieron affrontare problemi enormi. Il primo problema fu che il motore era troppo pesante. Lo primero è che il motore era demasiado pesato. Perché utilizzavano i motori delle macchine dell'epoca perché utilizzavano i motori di esa epoca e quindi loro hanno dovuto trovare un sistema per fare i motori più leggeri e loro hanno che trovare un sistema per farli più leggeri e di chi nacero i motori in alluminio? e di qui nacero i motori in alluminio che si usano oggi eh! che si usano oggi pensate ah, 1900 eh. e... parliamo di 1902 parliamo <laughs> del 1902 dovevano eh. usare le eliche avevano usare le eliche però le uniche eliche disponibili erano le eliche delle barche. Uh, eran de Ed erano molto pesanti, erano in ghisa. Eran eran e quindi e... decisero e... di fare delle nuove eliche. Y a hacer heli helices. E per fare le nuove eliche dovettero costruire una galleria dell'aria, del vento. E costruire una galleria del vento. Per fare le eliche. Para hacer dove la galleria del vento noi siamo ancora oggi. Donde noi usiamo la galleria del viento. Non so se l'avete mai visto quando fanno le macchine e le mettono in, questa, in questo tubo. Non so mm -hmm. se avete visto come quando fanno le cose che lo ponono in questo tubo. Dove si vede il vento per dove cammina. Mm -hmm. Donde si vede il viento per dove cammina. Questo viene dai fratelli Wright che facevano le biciclette. Questo viene dai fratelli Wright che sono bicicletta. Poi hanno bueno, dovuto risolvere il problema del vento, que il, problema del il problema di come girare un aereo, de cómo girare il, il problema di rendere l'aereo leggero, il problema di farlo leggero, una, una marea di problemi, un montone di problemi. Hicero più di 200 prove di volo fallite, hicero più di 200 provi di volo in fracassi. E alla fine, addirittura il Washington Post, che era il giornale più famoso dell'epoca, e il Washington Post, che era il periodico più famoso dell'epoca, mise un titolo. Usò un titolo. È un fatto accertato. È salvo certo. L'uomo non può volare. L'ombre no volar. non può volare. Però loro erano così cocciuti con la testa dura. Però io tenevo la cabeza tan dura. Che continuarono. Che siguieron. Nonostante i problemi, a pesar de los nonostante tutti gli altri gettarono la spugna, a pesar de que todos la toalla, alla fine il 17 de dicembre del, de del 1903, dopo più di 200 aerei che sono, si sono distrutti cercando di volare, de más de 200 de volar, riuscirono a volare per 36 metri, volare per 36 metri. Poi fecero una seconda prova. E volarono 53 metri. Volaron 53 la terza prova volarono la terza prova volarono 60 metri e la quarta prova la quarta prueba, riuscirono a portare l'aereo a 250 metri di altezza e l'avion a 250 metri di altura volarono per 59 secondi por 59 segundos, e hanno coperto una distanza di 800 metri e a 800 metri di distanza. De distanza hanno dimostrato che sì si poteva volare dimostraron che sì si poteva volare non fu semplice non fu facile però oggi per Quanti aerei ci sono? Quanti avioni hai? In questo momento ci sono più di 42.000 aeroporti in giro per il mondo. In questo momento hai più di 42.000 aeroporti in tutto il mondo. Più di 7 milioni di aerei. Più di 7 milioni di avioni. Fra aerei per persone, aerei per le merci, aerei militari. Entre aerei per persone, militares, per uh, E milioni di persone ogni giorno, ogni anno viaggiano. Y millones y millones de personas viajan cada día y cada año. Así que si alguien el miércoles va a tomar un avión, es porque hubo locos que arreglaron bicicletas que creyeron que el hombre podía volar. E sono stati così testardi a portare avanti quello che loro pensavano. E furono con eh, la cosa tan dura a seguir con lo che ellos avevano. Fino a quando non l'hanno ottenuto. A che que lo tuvieron. Questi sono i pionieri. Questi sono i pionieri. Persone capaci di pagare un prezzo. Persone capaci di pagare un prezzo. Per fare la cosa giusta. Para hacer per fare lo corretto. Per aprire la strada a quelli che vengono dopo. Per aprire il cammino a quelli che viene después. Tu sei un pioniere nella tua famiglia. Però sei un pionero in tua famiglia se gli altri intorno a te non sono convertiti se gli altri a tu alrededor non sono convertiti ti costerà te va a costar ah forse tuo marito dice che sei pazza e i tuoi amici ti prenderanno in giro i tuoi amici ti prenderanno in giro però tu stai facendo la strada per loro però tu stai facendo il cammino per ellos. amè tu devi essere un po' sul tuo lavoro tu devi essere un pioniero in tuo lavoro forse le persone ti prenderanno in giro e le persone ti prenderanno in giro ricordo il video di un fratello ricordo il video di un hermano quando facciamo, insegniamo la preghiera per la guarigione quando insegniamo la orazione per gli enfermos. e questo video glielo per gli amici per prenderne in giro Este video lo hicieron los amigos para burlarse de él. Es que era una, un amigo suyo en el posto de trabajo que no riuscía a caminar, me lo guardaba en la cama. Porque vio un amigo en su trabajo que no podía caminar porque le dolió la pierna. Y yo le dolo para la sanidad de este chico. El video lo hicieron los amigos para burlarse de él. Pero alla fine risultò che il ragazzo fu guarito e al finale il final chico fu sanado. Y la, gli, gli amici si convertirono. Y el video convertirono. diventò un video di testimonianza per la gloria di Dio. E un testimone per la gloria di Dio. Pionieri, pioneros. Che aprono il cammino? Che aprono il camino. Che credono? Che credi? Non può essere così per gli increduli. Non può essere así para los incrédulos. Gesù un giorno Stava andando da, da, da la figlia di Ghiario per resuscitarla. Ah, ah, uh, Jesús on Dio sta la figlia di Ghiario per resuscitarla. E mentre stava andando lì, un'altra persona che aveva bisogno tocò il suo vestito. E mentre stava andando lì, un'altra persona tocò il suo vestito. E fu guarì. E fu sanata. Però nel frattempo che passava tutto questo, la figlia di Ghiario morì. Però mentre passava tutto, la figlia di Ghiario morì. E quindi andaron a dire a Ghiario. E le dicono a Ghiario. Guarda, Iario, lascia stare il maestro, non gli dare più fastidio. Mira, deja in pace il maestro, non le molestare mai. Perché tua figlia è morta. E in quel momento Gesù disse una parola a Iario: In questo momento Gesù le dijo algo a Iario: Solamente credi. Solamente credi. Iario era lì e aveva messo in discussione tutto quello che lui era. Iario stava lì ponendo in discussione tutto quello che era. I farisei avevano deciso che chi riconosceva Gesù come messia. Los fariseos habían decidido que los que reconocían a Jesús como Mesías no, entrar en la no podían entrar en la sinagoga. Iario era un capo de la sinagoga. Iario era el jefe de la sinagoga. Él estaba, estaba poniendo en riesgo toda su reputación. Estaba poniendo en riesgo Estaba poniendo en riesgo toda su estabilidad económica y social. Y en un punto e un punto gli dicono lascia stare perché tua figlia è morta e fandeja che tua figlia sta morta però Gesù gli dice soltanto credi. però Gesù le dice solo crede essere pioniere non è per tutti ser pioniere non, non è per gli increduli es para los ma è per gli increduli ma per quelli che credono sino che è per gli credenti e quando arriva il momento difficile in cui tutto intorno a te sembra contro? Quando arriva che... il momento difficile in cui tutto quello che sta a tu sta in contro tua Ormai tutta, tutta la, la, la sinagoga ti hanno cacciato E attenzione tutta la sinagoga Ormai eh, già G Gesù sta perdendo tempo per guarire un'altra persona Gesù sta perdendo il tempo per sanare un'altra persona E arriva qualcuno e ti dice guarda tua figlia è morta E arriva qualcuno e ti dice guarda tua figlia è morta Tutto è contro Tutto sta in tu contro però Gesù, dice, Però Gesù dice, soltanto credi. C'è un combattimento fra l'incredulità. E quello che Gesù ti dice. Gesù dice. Quando tu decidi di credere qualcosa. De algo, tutto quello che è intorno a te ti dirà esattamente il contrario. Lo che ti dirà esattamente lo contrario. Però Gesù ti dirà, soltanto credi. Però Gesù ti va a dire, solo credi. Abbiamo un combattimento fra l'incredulità Tenemos una pelea entre la incredulidad y la, y la intimidad. Si tú no puedes escuchar la voz de Jesús, soltanto darò la voce del Gesù. Y sentirai la voce del la voce del diavolo. El diablo ti dirá mattina fino alla de la mañana hasta la noche. No vale niente. No vale nada. Lascia no vale la pena. No vale la pena. Che ti Ah, okay. ah perché ti santificas? santificas? No, questo è il suo utilizzo, per favore. Perché ti santificas? Amico, eh? Però tu devi decidere cosa scegliere. Però James che decidere che uh, elegire. Se decidere di de isolarti dalle voci... Si de de las voces e prenderti un tempo per stare nell'intimità davanti a Dio un para estar in de Dios. per poter ascoltare la voce di Dio para poder la voz de Dios. o vivere nell'incredulità in quello che i tuoi occhi ti dicono en lo que tus ojos te dicen. ma non in quello che il tuo cuore vuole dire, Pero no lo tu, tu un giorno dicono a Tommaso un Tommaso abbiamo visto il maestro Tommaso abbiamo visto il maestro Ma non è possibile Eso Non è possibile Stava sulla croce Stava nella croce Ho visto che gli hanno messo la lancia nel costato Vi che le pusieron la lancia nel la, costillas. No, no, no No Se io non metto la mano nel suo costato Se io non pongo la mano nel costillas. Se non metto il dito dentro il buco che c'è nelle mani dei chiodi Se non pongo il dito nel hoyo che tiene nelle mani Per lo che hanno hecho io non crederò non crederla. però cosa gli disse Gesù quando gli apparì? però che le dice Gesù quando gli apparì? sorpresa sorpresa gli disse, sì credente, non incredulo Le dice, crei non sei incredulo non credere dopo aver visto non creas dopo de aver visto ma tu vedi dopo aver creduto sino che tu vedi dopo de averlo creduto i pionieri sono persone che credono senza vedere Los primeros son personas que creen pero sin ver. Y cuando tú decides de convertirte en Dios, de tú decides de creer sin, uh, sin ver. No has visto el cielo, no has visto, no visto, no visto el paraíso, no has visto no a Jesús, pero has decidido creer. De creer. Esto te ha dado la salvezza. Perché hai deciso di credere? Perché, Perché un giorno è arrivata una parola nel tuo cuore. Perché un giorno è una parola nel tuo cuore. E quella parola veniva da parte di Dio. E era da parte di Dio. quella parola diceva credi. E diceva credi". E dentro di te è nata la fede. nasce fede. E tu hai deciso di credere. E di credere. Anche se tutto il mondo dice che è una pazzia credere che Gesù è resuscitato. Anche tutto il mondo credo che sia una locura pensare che Dio ha resuscitato. Dentro di te c'è sempre quella fede. Dentro di te sempre c'è questa fede. Che dice io so che il mio Redentore è vivo. Che dice io so che il mio Redentore sta vivo. Amen. amen. amen. Siamo pionieri. Siamo pionieri. I pionieri non sono covardi. Nel numero del libro dei numeri 13 Nel numero trece. Dal versículo 30 del versículo 30 Fino al capítulo 14, versículo 1 Hasta el capítulo 14, el versículo 1 Dice así Dice Amelé uh, habita la tierra del mediodía, y el eteo, y el jebuseo y el amorreo. Habitan en el monte. La 13. El número 13 Capítulo 30 Entonces Caleb? Bueno. Ah, entonces Caleb hizo ya el pueblo delante de Moisés y dijo «Subamos luego y poseámosla, que más, de, que más podremos que ella». «Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros». Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que han reconocido, diciendo, «La tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura». También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aqu aquella noche. Todo el, Todo el pueblo lloró. ¿Por qué? Porque en gigantes. Porque en esa tierra había gigantes. Descendientes de Anak. E loro furono decodati furono Perché sapevano che Dio gli aveva detto di andare a conquistare. Perché sapevano che Dio aveva detto di andare a conquistare. Di conquistar. Però la paura di affrontare i giganti. Era di affrontare i giganti. Era più forte del fatto di credere nella parola di Dio. Era più forte del credere nella parola di Dio. Però Caleb, dice la Bibbia, aveva uno spirito diverso. Però Caleb aveva un spirito Caleb e Giosuè hanno creduto. Caleb e Josué creyeron. E dice, saliamo, andiamoci a combattere perché mangeremo come il pane. E disse, vamos a, a subir e a perché los comeremo come pane. E furono gli unici due che entrarono nella terra promessa. E furono gli unici due che entrarono nella terra prometida. Dobbiamo essere non codardi. No tenemos essere Dobbiamo essere coraggiosi. Dobbiamo essere valienti. Viviamo a Valencia. Estamos en Valencia. Hay que ser valientes. <risa> no es posible ver las promesas de Dios. No podemos ver las de Dios. Si somos cobardes. Es un tiempo en que Dios está llamando a la iglesia a entrar en un nuevo nivel. No, no tenemos que ser cobardes. Ser tenemos que ser valientes. E dice così i versi che abbiamo letto. I, che abbiamo I quali per fede vinsero regni. Ah, che per fede conquistarono i reinos Praticarono la giustizia. Hicierono giustizia. Conseguirono le promesse. Alcanzarono promesse. Turarono le gole dei leoni. Taparono le bocce dei leoni. Spensero la forza del fuoco. Apagaron fuegos impetuosos. Scamparono al taglio della spada. Evitaron filo di spada. Trassero forza dalla debolezza. Sacaron forza di de debilità. Divennero forti in guerra. Se hicieron fuertes in Misero in fuga eserciti stranieri. Pusero in fuga eserciti straniere. Le donne riepero per risurrezione i loro morti Las sus e lo stesso spirito che era su Josué e Caleb e que quello che vive dentro di noi è lo spirito santo. De nosotros, es santo grazie a quello noi possiamo conseguire tutte le cose che Dio ha promesso per noi però questo non è per i codardi non questo non è per gli increduli dobbiamo essere pionieri Tenemos que ser pioneros. Y nosotros somos llamados a ser una iglesia de pioneros. Cuando hemos empezado esta locura de estar aquí. No fue simple. El problema no fue solo el transferimiento de Italia a Y el problema no solo fue uh, mudarse de Italia a España. Pero que lo que Dios nos decía de hacer era absolutamente Sino que lo que Dios nos decía hacer era totalmente absurdo. Dio disse, non prendete un locale, prendete una sala di un hotel. Dio disse, non hai bisogno di un, uh, no un locale, sino la hall di un hotel. Non mettete musica. Non mettete musica. Non fate danza. Non è danza. Fate un, un lavoro con le persone pregando per la liberazione in maniera specifica. Uh, Hacere un lavoro con le persone liberando per la liberazione. Fate uno studio biblico diverso. In forma online. Eh, online. Sembrava tutto strano. Sembrava tutto molto raro. Disse addirittura fatemi dei cartelli con scritto staff. Uh, eh, Noi stavamo no ancora in Italia. E ancora in Italia. Ancora non abbiamo venduto la casa. Ni Dios, dirá, uh, bueno, Dios nos dijo os invitarán una, una noche a cenar en una casa. Que Esas personas serán las primeras personas en la iglesia. Cosas que ci parecían absurdas. Pero al final Pero funcionan. Perché abbiamo visto come il padrone di sanità ha liberato tanta gente. Perché abbiamo visto come il padrone di sanità ha liberato tanta mm. gente. Persone che per anni erano nella chiesa e avevano sempre gli stessi problemi. Que por años la iglesia con los mismos Andavano avanti per la preghiera, si pregava per loro. Andavano avanti con la orazione, si orava per loro. Però alla fine tornavano a casa uguale Però Non c'era cambiamento, non c'era soluzione. Non c'era un cambio, non c'era una soluzione. Abbiamo visto come attraverso il patrone si sono rotte tante catene. Abbiamo visto come attraverso il patrone si rompieron molte cadenas. Abbiamo visto come diceva mia moglie prima. Abbiamo visto come diceva mia moglie prima. Tante persone che sono cresciute con il mentorato. Tante persone che hanno imparato cose nuove. Che hanno imparato cose nuove. Cose che magari in tanti anni di chiesa non hanno mai neanche sentito parlare. Cose che a lo mejor in molte iglesias per anni, non ha mai mai sentito parlare. Era strano, era assurdo. È stato facile. E fu facile. No. No. E non è ancora facile. E sì che significa facile. Sarebbe molto più semplice cioè mettere la musica. Sarebbe molto più semplice prendere la musica. Mettere la danza. Ponere la danza. Mettere un bel locale. Pare un locale bonito. Ah, tanta gente verrebbe la domenica. Molta gente vedrà il domingo. Sarebbe molto facile. Sarà molto facile. Pero no es questo quello che noi dobbiamo fare. Però non è quello ci ha la gente. Porque Dios nos llamó a cambiar la vida de las personas. Non a intrattenirli. No a entretenerlos. Ma a sino que transformarlos. E tu Y ves que todas las iglesias son copias de otras iglesias. Ninguna iglesia es original. Affanno la danza. Ahí hacen la danza. Tutti con la danza. Todos con danza. Ah, fanno la chiesa la, la pittoro nera? Hai, ah, pintano la chiesa di negro? Tutte le chiese nere? Tutte le chiese negras. Fanno il pulpito con uh, le lattine dell'olio? Anzi, la sono ah, della de petrolio. Ah, fanno il pulpito con le del petrolio. Tutte le chiese così. Tutte le chiese così. Si copiano uno con gli altri. Si copiano uno con l'altro. Non c'è originalità. Non hai qualcosa di originale. Perché non c'è una visione. Perché non hai una visione. E non si è capito che è finito il tempo delle copie. E non entendieron che terminò il tempo delle copie. È tempo di, di cambiare. È tempo di cambiare. È tempo che la Chiesa prenda una direzione diversa. È tempo che la Iglesia toma una direzione diversa. Perché diferente. stiamo andando incontro a un tempo nuovo. Perché stiamo andando incontro di un tempo nuovo non ci siamo resi conto che questa mascherina no nos che questa ci sta facendo capire che stiamo andando incontro ad un tempo differente nos sta facendo entender che, che vamos in contra di un tempo differente stiamo andando incontro a quello che la Bibbia parla dei ultimi tempi, di Apocalisse, in, in de los, Apocalisse de los e non è, non è più il tempo di fare la copia di altre chiese. è tempo di è tempo di seguire la visione che Dio dà una copi blanque. Perché quando hai una visione copiati gli altri Quando hai una visione, allora fai strada Quando hai una visione, vai ad avanti È facile È facile? No? no? Abbiamo già tutto pronto al cielo, per cielo abbiamo già capito tutto Abbiamo yeah, già sentito tutto al 100%, già lo tenemos tutto, tampoco. Però siamo qua a combattere Perché Stiamo qui peleando. Perché sappiamo che un giorno Perché sappiamo che un giorno Forse anche solo per 59 secondi. L'aereo volerà. El avión va a volar. E dopo verremo. Ver 42.000 aeroporti. 42 7 milioni di aerei. avioni. E che tutto il mondo potrà beneficiare. Que todo mondo potrà tener degli sforzi che noi oggi stiamo facendo. De los que hoy Sapete quante volte i pastori mi hanno detto? ¿Sabéis cuántas veces los pastores me han dicho? ¡Más te lo fafare! ¿Pero para qué lo haces? ¿Quién te lo fafare? ¿Para qué lo haces? ¡Faigual a la lefano de usted y Haz lo que hacen todos los demás. ¡Mete la música! Pon un poco de música. ¡No te preocupes por las personas! Tranquilo por las personas. Vengo la mañana domínica, previo, dos minutos es finito. Viene adelante el domingo, hace dos minutos y ahí se termina. Metti una buona musica, dice quello è importante perché vengono la es gente. Però è importante che pongas una buona musica perché più gente venga. Metti un gruppo di giovani, quelli che attirano sí. i giovani. Poi i giovani perché attrae più gente. Perché poi le ragazze vengono in chiesa perché si vogliono fidanzare. Perché le ragazze <ride> vengono <la> in chiesa perché si vogliono Ah, invece i ragazzi vengono in chiesa perché si vogliono fidanzare. E i figli anche perché si vogliono vengono per il Signore. E non vengono per il Signore. E quindi è meglio che non vengano. Può pues è meglio che non vengano. <ride> Che se devono venire per fidanzarsi Se viene imparare a tenere novio o no? Che vengono a fare? A che viene? Sarebbe facile Sarebbe molto facile Però questo non cambierebbe la vita di nessuno Questo non cambierebbe la vita di nessuno Perché non siamo chiamati a intrattenere la gente Perché non siamo chiamati a intrattenere gente Siamo chiamati a trasformare la gente Sino che a cambiare la sua vita E questo non è semplice Questo non è semplice Non è semplice neanche per coloro che fanno il mentorato Io mi rendo conto Ta también me doy cuenta de que no es simple para los que hacen el mentorado in tutte le cose poner en práctica todas las cosas que enseñamos viene el escoraggiamiento viene la dificultad que viene el desánimo las dificultades alguien me dice eh, pero no, no no yo no puedo leer no puedo entender. Le me cuesta estudiar las lecciones lo so, es normal, es normal. debe costar tiene que costar porque, eh? porque somos pioneros y, fa el y hacer el camino cuesta. costa però no, mi vale la pena. Però vale la pena. Quindi guarda la persona a fianco a te. Puoi essere mirata la persona a tuo lato. E dice, ne vale la pena. Dice, vale la pena. Però me la... Eh, no, Stai no. no. no, no. vale <risa> <risa> <risa> ja, malata. Eh? Vale la pena. Vale la pena. Perché qualcuno deve essere il primo. Perché qualcuno deve essere il primo. Disse una volta Martin Luther King. Dice una vez Martin Lutero. Viene il momento in cui bisogna fare le cose. Viene il momento in cui hai bisogno le cose. Non perché siano popolari, perché lo facciano gli altri. Non perché lo hagan gli altri. Non perché sia corretto politicamente. Non perché sia corretto politicamente. Ma perché sia la cosa giusta da fare. Sino che perché sia la cosa corretta. Ed è arrivato il tempo che la Chiesa faccia la cosa corretta. Che noi facciamo Che lo corretto. Non è facile. Non è facile. Non ti puoi arrendere. Non ti puoi arrendere. Devi essere determinato. Tienes que essere determinato. I fratelli Wright Los Wright. Volarono. Volaron Perché furono determinati. Perché furono determinati. Oggi vediamo la luce. vediamo la luce. Perché un uomo che si chiamava Thomas Edison. Perché un hombre chiamato Thomas Edison. Incontrò 199 modi di fare le lampadine sbagliate. Incontrò 199 maniera di fare un fracasso. Anzi, ah, sì, no, perdono, 1999 Ah, perché per 1999 si fracassò. Però non si è Però non si è rinchiato. Fino a quando fece la lampadina. oggi a possiamo fece la luce. E oggi noi possiamo avere la luce. Y hoy la luz. Perché c'è stato qualcuno che ha aperto il cammino. Perché qualcuno non ha aperto il cammino. E un giorno la Chiesa potrà sperimentare la piena, la pienezza della parola di Dio, della potenza di Dio. un la Chiesa va a sperimentare la uh, plenitud della Palabra di de Dio. Perché un giorno a Valencia c'era un gruppo di pazzi che volevano fare veramente la volontà di Dio. Perché un giorno in Valencia stavano un gruppo di locos che realmente di servire al Signore. Qualcuno veniva dall'Italia. Alguien veniva Italia. Qualcuno veniva da Mallorca. Alguien de Mallorca. Qualcuno da Ecuador. Alguien de Ecuador. Qualcuno dall'Argentina. Alguien di Argentina. Qualcuno da Guatemala, Guatemala. Da diverse parti del mondo. De Dio li portò. Los per portare avanti una visione differente. Per uh, E realizzare, vedere, una chiesa differente. Y una Oggi siamo qua. qui. non è facile. No Dobbiamo continuare okay. a credere. Tenemos que seguir creyendo, a tenemos que seguir intentándolo. Si un, si un pionero Nella tua vita. en tu vida, en tu vida, en tu familia, tu posto en tu lugar vida. de trabajo, en tu lugar de trabajo, donde sea. Si, si, lo que hace la cosa justa, sé el que hace lo correcto y abre la strada que le y abre el camino a los que vienen después. Amén. Voglio no, avere un momento adesso per pregare. un momento per orare. Salutiamo le persone che ci seguono in diretta. Salutiamo la settimana in diretto. Voglio no, avere un momento